4 segreti su come evangelizzare con successo 4 segreti su come evangelizzare con èxito Ciao, io sono l'apostolo Vincenzo Petrarca il fondatore del ministero Luce delle Nazioni Hola, sono l'apostolo Vincenzo Petrarca il fondatore del Ministerio Luce delle Nazioni del e de ho deciso di realizzare un video in cui ti parlo dei quattro segreti per avere un'evangelizzazione che funziona e ho deciso di realizzare un video per explicarti los... 4 secretos para que una evangelización funcione. Y al final del video he inserido una registración práctica eh, de una jornada. Y también al final del video añadí una grabación práctica de evangelización. Un ejemplo en que tú puedes que tú puedas ver con tus ojos cómo hemos hecho esta evangelización. Quando ero all'inizio della fede, avevo un grande desiderio di evangelizzare. Quando ero all'inizio della mia fede, avevo un grande desiderio di evangelizzare. Però la mia evangelizzazione non riusciva ad essere efficace. Però la mia evangelizzazione non era efficace. Quindi sono andato dai miei pastori, ho chiesto consiglio, aiuto. Fui dei miei pastori a spedire aiuto, consejos. Però anche se erano uomini di fede, uomini di preghiera. Però, a pesar de fe, de oración, non mi potevano aiutare perché non avevano esperienza. Non potevano aiutarmi perché non avevo esperienza. Quindi ho deciso di scendere per la strada e iniziare. Por bajar por la calle y e quindi ho realizzato per esperienza queste quattro grandi verità. Y por experiencia estas che ho deciso di condividere con te in questo video. ho di in questo video. Se vuoi conoscere questi quattro segreti e vedere anche il video reale di come è stata realizzata questa evangelizzazione in pratica se vuoi conoscere questi 4 segreti e vuoi la di come fu in pratica io ti invito ad iscriverti al nostro gruppo privato Facebook in Facebook in questo gruppo troverai alt anche altri materiali, altri studi en este grupo vas a más material y potrai parlare con noi, chiederci consigli potrai parlare con noi, consigli e sicuramente troverai un beneficio e una benedizione per la tua vita e sicuramente vas a incontrare un beneficio e una benedizione per la tua vita ti aspetto all'interno del nostro gruppo ti spero nel nostro gruppo ciao, ciao.